buongiorno e benvenuta buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie ben arrivata, buongiorno, ben arrivata le domande degli ascoltatori e però prima delle domande eh, ci racconti lei qualcosa di interessante cioè che cosa è accaduto in questi, in questi ultimi giorni sul fronte del, magari di strade che hanno adesso una diversa eh, viabilità e di eh, progetti che magari hanno fatto eh, qualche passo in avanti. Presidente, avanti. Sì, certamente, grazie anzi per l'occasione che ci date insomma, di comunicare. Allora, Prima di tutto parliamo di manutenzione ordinaria. Questo sta a dire di, eh, vuol dire manutenzione di, anche se importanti, tratti di strada eh, sul manto ammalorato. Devo dire innanzitutto che mh, è in corso, ma forse anche già conclusa a questo punto, via eh, Viale della Primavera al Municipio Quinto. A questo si sta aggiungendo via di Pocea. E, e tra l'altro devo dire che anche a breve inizierà via l'Aquila quindi questi sono tutti interventi che rispetto all'altra volta erano in attesa dell'ultimo ok da parte del comune con l'appaltatore e quindi ora mh, sono partiti i lavori eh, devo dire che insomma, questa è una cosa importante, come ad esempio è importante io volevo anche dirlo che mh, gli appalti sui lavori pubblici stanno sì. riguardando sì. in questo momento anche per 600 mila euro mh, la manutenzione del verde quel verde che quando noi per esempio facciamo una rotatoria dà fastidio perché non fa vedere il giro delle macchine, quindi sulla città di Roma è in corso, soprattutto municipio 13, 12, e 15, è in corso proprio la, e questa manutenzione del verde è particolare perché poi non è prettamente eh, materia lavori pubblici, però è importante perché comunque eh, è stato, cioè, e reso opportuno per rendere maggiore anche la viabilità eh, laddove non ci siano problemi solo di buca, insomma questo lo volevo segnalare eh, benissimo, allora andiamo alle telefonate degli ascoltatori la prima sì. è di Francesco buongiorno Francesco pronto? Sì, buongiorno buongiorno buongiorno vuoi rivolgermi alla presidente del, della commissione sì, ma Io lo so, è poco sono andato ad abitare in via della Grande Muralia. Sono tre volte che finiscono in ospedale perché nel tratto via Salisburgo e, e via Berna ci sono dei negozi dove le gate sono alte circa mezzo metro con la serra, mentre i maci sono sicuramente calati. Tutti i giorni cate gente va a venire in ospedale io mi sono rivolto ai viti urbani mi sono rivolto ai carabinieri quando mi vedono quella grande murale si sì, ha detto una storia vecchia possibile che nessuno perché, perché il comune ha detto che c'è ma che c'è, non, non ho ma non ho capito rispetto al comune e la gente che adesso fa male grazie tanto lei ha capito presidente? Sì, ho capito ah. perfettamente perché conosco molto ah, più quella bene, zona. Bene. Sì, sì, sì, rispondo e anche volentieri. Allora, e prima di tutto, senza dilungarmi, perché mh, se parliamo di lavori pubblici poi.. Eh quello è un altro um, discorso più si parla lì di dissesto idrogeologico cioè tutta la zona del Torrino via, eh, della grande muraglia zone limitrofe, eh, sono purtroppo oggetto di dissesto idrogeologico, questo vuol dire che si abbassa eh, un totto centimetri l'anno la sede stradale e si porta dietro anche i marciapiedi quindi ha ragione il signore che prima ha detto che ci sono dei dislivelli anche sul marciapiede stesso, cioè la parte vicino ai Dei Goss sì. proprio fa un avvallamento quasi strappo dalla sede chiaramente del palazzo che quindi mm, è, è, è ferma, invece si abbassa eh, purtroppo di diversi centimetri l'altra sede che invece sta sulla parte, chiamiamola così, molla della strada e così anche le strade. Ora, eh, io mi dispiace dirlo, via di, della Grande Muraglia è purtroppo eh, di mh, competenza municipale perché io vi dico sempre eh, che le strade si dividono per due competenze, grande viabilità che è il Dipartimento Simo, cioè lavori pubblici, e viabilità ordinaria che invece spetta ai municipi. Il municipio nono, no, si parla di quello, via della Grande Muraglia, ha in corso di, mh, la gara per un milione e duecento euro per rifacimento di strade e marciapiedi. Questo vuol dire che partiranno, mi hanno comunicato intorno a giugno, luglio, sì. i lavori partiranno sì. i lavori. Però quello è un problema poi particolare, come ho detto, che è legato purtroppo a un problema di dissesso idrogeologico, al quale poi da lì partono poi altri scenari, altri discorsi. Però la popolazione eh, so che deve stare attenta a camminare, cioè non si può discutere. Lei gli raccontava di, di essere caduto più di una volta. Sì, il purtroppo sì, soprattutto mm. le persone magari di una certa età o comunque anche persone che hanno un attimo così, di, di, di, di non, eh, si girano a guardare qualcosa, sì, con, ma è tutta la zona così, è, è un problema che bisognerà affrontare, ma a più bassi orizzonti insomma, voglio dire a insomma, cause più importanti e basse Allora, Radio Roma Capitale con noi la Presidente della Commissione eh, Lavori Pubblici del Comune di Roma, Alessandra Agnello che è sempre molto disponibile a qualunque domanda eh, rivestendo bene il proprio ruolo Carlo ci chiama, buongiorno Buongiorno Buongiorno Buongiorno, buongiorno. Eh, niente volevo avere notizie per il tratto che riguarda la, eh, la parte della salaria sì. che va da da diciamo dal, dal, dal, dall'uscita del raccordo fino al, al perché è in condizioni veramente penose, fino al tratto del, dell'Olimpica um, per quanto ne, ne sono a conoscenza c'è stata una gara eh, fatta nel, nel lontano 2013, ci sono stati tre gradi di giudizio e l'ultimo grado di giudizio che è una sentenza del, del Consiglio di Stato ormai dovrebbe essere già eh, definitivo per quanto riguarda l'affidamento dei lavori, ma ancora, ancora non, non si sa niente, non, non si vede luce, volevo appunto sapere se, se c'era qualcosa in, in atto, in programma, qualcosa che che possa venir, venir, dare ormai diciamo, corso a quelle che sono le attività eh, lavorative, insomma, per quanto riguarda quel tratto, perché è veramente una cosa penosa, non, non c'è manutenzione, non c'è niente, non, è qualcosa di veramente penoso. Sì, appena, da, da quando si esce dal raccordo, chiaramente, fino alla, alla, al tratto che invoca l'Olimpica, insomma, quel tratto lì. Mi pare che abbia capito l ultimo. L ultimo. la Presidente. Sì, sì. Rispondiamo, <ride> sì, grazie sì. Carlo, dai Presidente. Sì, sì, sì, sì, ho capito, ho capito perfettamente, e devo dire che lì si è addirittura abbassato il, eh, il limite di velocità da 50 a 30, eh, l'ha disposto il Dipartimento Simo insieme alla Polizia Locale, in quanto, come dice giustamente l'ascoltatore, tratto ormai devastato. Allora, la gara è del 2014, ne ho chiesto notizie sul contenzioso, devo dirvi la verità, sette giorni fa esatti, e me risulta, così mi hanno risposto gli uffici, che ancora deve essere emessa la sentenza del Consiglio di Stato, quindi i gradi sono stati due dal 2014, quindi c'è stato contenzioso innanzi al Tar, al Consiglio di Stato, per quanto mi riguarda so che invece ancora la sentenza deve essere emessa, ma sarà mia premura sentire um, gli uffici, e' così che la prossima volta vediamo finalmente di, mettere, di capire insomma, come stanno le cose sulla salaria Comunque conosco benissimo anche questo caso La salaria è un disastro, eh? da che mondo, sì, è sì. mondo è un disastro Allora eh, qui c'è Lori che chiede di, di chiederle se esiste un sistema di monitoraggio Che i cittadini possono consultare per controllare i lavori Perché la sindaca Raggi aveva parlato proprio di questa possibilità quindi un monitoraggio per i cittadini per vedere anche quello che lei ci sta dicendo, naturalmente la radio rimane, però anche eh, in qualsiasi momento della giornata un cittadino volesse essere messo al corrente potrebbe andare appunto, su, questo, su un sito su un servizio appunto, e sapere appunto, a, che, eh, a che punto sono i lavori stiamo lavorando su questo con l'assessore Marzano che è l'assessore sì. a Roma Semplice e quindi perché lì si tratta chiaramente... Mh... Di un, eh, di un sito internet di un link al quale potranno accedere i cittadini ci sarà la prossima settimana mercoledì un incontro proprio su questo per chiudere il discorso e poi rendere operativo questa cosa che credo che sarà molto insomma, importante anche da un punto di vista di trasparenza e anche per la conoscenza da parte dei cittadini di, eh, che si spostano nella città a sapere se sono in atto eh, appunto dei lavori e dei cantieri ma soprattutto quando finiscono, quanto si è speso insomma ci saranno diverse informazioni ai quali i cittadini potranno accedere Allora guardi, intanto mentre siamo pronti a farle altre domande c'è l'ascoltatore che voleva replicare eh, va bene Carlo, velocemente proviamoci dai velocemente. Sì. Dico solo che la Presidentessa è formata male, perché la, la sentenza definitiva del Consiglio di Stato è del 10 gennaio di quest'anno, del 2017, e, e, e ha fatto sì. un mese dopo, dopo 30 giorni, ha dato l'ordine a procedere, quindi non so a che fa riferimento la Presidentessa che ancora deve sapere questa, una cosa del genere, mi sembra molto molto grave la situazione, che uno non sappia quello che sta, quello che sta succedendo, è molto, molto grave. Quindi questo glielo dica la Presidente. No, sta ascoltando. Sto ascoltando. Sì, sto ascoltando. Allora ci risposta, risposta di sì. Alessandro Agnello. Sì, vabbè, io capisco che la gente è accalorata. Io ho detto che una settimana fa, quindi mh, ho sentito gli uffici che non mi hanno saputo dare questa risposta. Che evidentemente invece lei ha perché sarà, è meglio informato E ho anche detto che siccome io non, non sono la persona che dice ah ho ragione io ma ascolto ho detto che io chiusa questa telefonata mi andrò a informare con gli uffici, io parlo degli uffici Dipartimento Simu evidentemente non mi hanno dato le informazioni giuste ma non è la fine del mondo anzi io ringrazio lo spettatore ed è questo che dovete fare senza arrabbiarvi cioè segnalateci le storture perché non potrebbe anche essere che a me sfugge o che può sfuggire insomma a tutti noi che siamo qui oggi al governo di Roma una situazione io sono con gli uffici mi hanno risposto in un modo errato evidentemente e infatti ho detto che andrò a verificare ha Tutto fatto qui e non mi interessa problemi. <ride> allora, un, un attimo ancora, da Piazza Vescovio, Paola ci scrive, ci dà il buongiorno, vorrei sapere, eh, Presidente, se devo rivolgermi al mio municipio, che è il secondo, per le buche, i marciapiedi e la nostra passeggiata a rischio di ogni giorno, ci scrive Paola. Cioè il sì. municipio che risponde allora. di questo? Allora bisogna vedere, ripeto sempre, anche i municipi centrali, quali possono essere per esempio il primo, il secondo e il terzo, no? che sono un po' il cuore di Roma, hanno eh, la viabilità suddivisa in grande viabilità sì. e oggi viabilità ordinaria. Allora, io voglio dire questo: non so se qualcuno dei. dei gli ascoltatori. Insomma, dei gli ascoltatori, esatto, sì, possono sì. scrivere. C'è una delibera sì. di giunta eh, comunale ormai vecchiotta, la 1022 del 2004, sì. dove viene elencata proprio: vengono elencate le strade della grande via Brita, chiaramente aggiornate poi all'espansione di Roma. E... Tutto ciò quindi che rientra in questa delibera è grande viabilità, quindi competenza, dipartimento, simu, tutto ciò che è fuori da queste strade è di competenza municipale. Quindi i cittadini possono mh, insomma ehm, prendere da solo contezza che tipo di strada eh, interessa e quindi a chi rivolgersi. È chiaro che tutte queste cose voi le trovate sul sito del Comune di Roma, eh, su deliberazione d'atti basta mettere il numero e l'anno della delibera, eh, cercheremo di renderlo ancora più trasparente magari, di mettere un link eh, subito dove andare a vedere le strade. Eh, la per quindi capire la competenza. zero sei quarantatré novantanove novantatré Giuseppe invece ci chiede del progetto della funivia è vero o meno che non sarà più preso in considerazione? Non saprei, le eh, rispondo questo. sinceramente. Eh, no, certo, anche perché cioè, non, è non ne abbiamo fare... parlato ultimamente. Sì. No, perché oggi è la, il Corriere della Sera che parla di eh. progetto a rischio, forse per il costo eh, superiore eh. a non quello che non ne abbiamo parlato, vi ah. devo dire la verità, allora, non... No, apprezziamo anche la sincerità. e Federico sì. Tordecenci, via Italo Orto, dopo sette richieste di potatura alberi abbiamo i nostri bei prugni le cui fronde iniziano a, a, a, a sfiorare il terzo piano dello stabile arrivano fino al terzo piano del palazzo sono 25 anni che nessuno se ne occupa il vento ne ha già uh, abbattuti già due quante chiacchiere inutili scrive Federico vabbè ma quante chiacchiere inutili adesso io non so adesso la Presidente su questo argomento che cosa può sì. dirci ma la domanda però l'ha sentita sì, l'ho sentita, prendo nota, Dipartimento Ambiente, potatura di alberi, e eh, credo che questo mm. m, competa, m, compete al, anche al municipio per mettersi in accordo con... Eh, eh, il Dipartimento Ambiente, mh, eh, mi date anzi l'occasione di dire, anche se non sono lavori pubblici, ma io sono anche in Commissione Ambiente, ah, che è partita la garona famosa, 9 milioni di euro per la potatura di alberi, alto fusto, e comunque delle, delle alberature e spalcio del verde anche lì in ritardo perché ci sono stati problemi con l'ANAC, eh, però insomma diciamo che partirà a breve. E le tempistiche sono queste perché comunque quando ci sono queste gare molto importanti bisogna avere anche l'ok okay dell'ANAC, cioè dell'autorità anticorruzione. E Roberto ci chiama, Roberto buongiorno. Buongiorno a voi. E proprio inerente al discorso potature, e se le fanno adesso le potature uccidono gli alberi, le potature si fanno all'inverno, questa è una cosa. Poi per quanto invece riguarda i parchi pubblici, eh, se si è pensato a fare delle squadre diciamo, fisse per ogni, per ogni parco affinché facciano la manutenzione che non viene mai fatta in sostanza, vengono abbandonati per tanti anni e poi fanno soltanto lavori straordinari con costi più alti ovviamente risposta del uh, presidente commissione no, lavori su pubblici su questo mi chiedete veramente troppo <ride> eh, eh, allora eh, senta, riguardo invece un'altra domanda che cerchiamo allora noi stiamo no, parlando chiede, di lavori pubblici non è lavori pubblici certo, eh? noi stiamo parlando è chiaro lo dico anche agli ascoltatori non ci sono problemi presidente è naturale no che anche le persone che intervengono chi riveste un ruolo e ha anche una competenza risponda eh, su quella competenza, eh, poi può uscirci anche la domanda su qualcos'altro, ma cerchiamo di mantenerci eh, rispetto al, a quello su cui eh, il nostro interlocutore può rispondere meglio, no? Con dei particolari rispetto alla nostra domanda, è la presidente dei lavori pubblici. È la domanda invece di ancora di Giovanni che eh, ci racconta di un rapporto antico con il municipio. e Dice: Guardi, presidente, che al municipio ci rispondono sempre che non ci sono soldi, che il municipio non ha soldi. Sulle strade allora, del quartiere, per esempio, no, le strade del quartiere. Guardate, vi posso dire. Sì, sì, sì. Vi sì. posso dire tranquillamente che i municipi hanno avuto per quest'anno 2017 gli stessi importi eh, degli altri anni, questo perché noi entrando in pieno regime diciamo a luglio, agosto abbiamo dovuto lavorare eh, su un bilancio frettolosamente e eh, comunque la, si è voluto insomma, lasciare gli importi eh, dell'anno scorso che comunque sono co degli importi che mediamente in totale tra eh, piani di investimento e spese correnti girano intorno ai 2 milioni per municipio, ora chi più e chi meno eh, non, mi, <ride> non mi aggredite eh. ora al telefono <ride> no, no, no. e quindi e quindi insomma, visto, che sono visto sempre... se, se no concluda poi le dico io una cosa sì, sono sì, che sono cifre. comunque cifre importanti laddove il municipio tra è piccolo, ha poche strade, laddove ci sono i municipi eh, che sono eh, all'esterno di Roma e quindi eh, vanno oltre anche Raccordo, capite bene che avranno più strade da coprire di propria competenza e quindi magari i 2 milioni potrebbero essere una, mh, un importo stretto. Ecco, per, per fare tutti i lavori. Quindi i soldi ce l'hanno avuti con il bilancio di Roma Capitale, quindi parlo approvato... ma Purtroppo il lo sa, che succede. No, lo sì. sa che succede, che è veramente complicato per un ascoltatore, per un cittadino. Ecco, sì. per un cittadino ha visto poi quanto sono informati, quanto ci tengono, quanto ci teniamo tutti alle nostre cose. No? Eh, non era così un tempo, eh. bisogna ecco, veramente essere informati su tutto perché eh, i cittadini... Cercano di fare il possibile anche per far da sé, cioè per essere loro stessi a cercarsi la notizia, a cercare la possibilità di risolvere un sì, problema. Ma questo, questo è importantissimo, anzi mi dà l'occasione di dire a tutti i cittadini di venirci a trovare nella Commissione Lavori Pubblici che di solito, di solito lo vedete sul sito e il giovedì alle 15... E insomma noi siamo aperti a tutti al dialogo, noi siamo cittadini prestati alle istituzioni, non ce lo dimentichiamo mai eh, questo, non è che è cambiato qualcosa e quindi è importante il rapporto con i cittadini che si informano, sono informati e questo dà anche a noi l'occasione di magari… Ehm, Correggere il tiro oppure sapere di situazioni di cui non sappiamo, per noi il contatto dei cittadini è importantissimo. Radio Roma Capitale, la radio dei Romani, con noi la presidente della commissione lavori pubblici Alessandra Agnello. C'è Marco che chiama, buongiorno. Io, buongiorno a voi signore. Eh, chiamavo per eh, un problema che qua abbiamo, è eh, un problema più che annoso, eh, diciamo forse 20-30 annale, eh, quello dell'infernetto, eh, che forse l'assessore la, ancora eh, non ha legge. potuto, insomma, non, magari non ne saprà molto, anche perché qua fa parte il territorio del decimo municipio che al momento è commissariato, ahimè e abbiamo questo problema di molte strade che sono di, eh, aperte al pubblico passaggio ma sono considerate private e fino adesso il Comune negli anni non ci ha mai messo mano per cui la situazione qua è veramente disastrosa a parte poche strade prese in, in carico dal Comune per cui eh, non so se prima o poi verrà affrontato anche questa, questa problematica che per noi è piuttosto molto sentita qua nel quartiere la ringrazio a te Marco Presidente sì allora quasi i cittadini leggono nel pensiero sì, sì, proprio sì, sì, sì, di questi sì, giorni stiamo sì. parlando di affrontare e ahimè devo dire studiare questa nostra questione delle strade private aperte al pubblico e quindi quando è l'ora della manutenzione non si sa di chi è la eh, insomma la, la competenza è un problema che dobbiamo affrontare perché devo dire che non è regolamentato e quindi chiaramente è lasciato così alla, eh, alla buona volontà magari dei cittadini che vedono che non arrivano i servizi in quelle strade e quindi fanno da soli oppure le strade vengono abbandonate a loro stesse. È una materia che proprio ieri ne parlavamo con gli altri colleghi eh, della Commissione Lavori Pubblici di maggioranza e non solo anche urbanistica che prima o poi dovremmo affrontare perché mh, è una problematica che molti cittadini ci portano all'attenzione. Pensate che queste strade non sono solo in periferia di Roma Capitale ma sono anche in quelle zone che ormai sono centrali come ad esempio a Viale Marconi. Viale Marconi ha tante strade interne che sono private, aperte al pubblico, insomma, al, al pubblico e quindi bisogna affrontarlo. Abbiamo presente questo argomento e tra i tanti che ci siamo trovati affronteremo anche quello. Grazie, dobbiamo chiudere qui. Eh, Giacomo, Roberto, Silvana, eh, Giovanni avevano fatto domande. Eh, Presidente, io glielo ho detto, conviene fissarci un appuntamento settimanale, eh? E vedremo so, di farlo, so, però, vedremo di farlo Eh sì, vediamo, settimanale sì ma ho capito che non potrà essere sempre lo stesso giorno per impegni poi Ma non importa, non eh... importa, non importa